In molti casi è ancora difficile fare a meno dell'auto. Ma per migliorare la qualità dell'aria e combattere il riscaldamento globale dobbiamo modificare profondamente i nostri sistemi di mobilità puntando su mezzi collettivi che non producono polveri, sostanze inquinanti e climalteranti. Nel frattempo, se proprio dobbiamo usare l'auto, impariamo a usarla bene e questo possiamo farlo da subito Usa l'auto per raggiungere parcheggi scambiatori e altri sistemi di mobilità Se possibile, condividi il tuo veicolo con altri car sharing o condividi il tuo tragitto con altri passeggeri car pooling pianifica con cura il percorso tragitti a vuoto o ripetuti o lunghe ricerche di parcheggio costano molto in fatto di emissioni e se il tragitto è breve hai davvero bisogno dell'auto? vai piano e accelera dolcemente fasi di accelerazione sono quelle in cui si consuma più carburante. Rallenta per tempo utilizzando il freno motore. Quando possibile e consentito, cerca di non arrivare allo stop del veicolo. Controlla frequentemente la pressione degli pneumatici. Se sgonfi, possono aumentare molto l'attrito e conseguentemente consumi ed emissioni. Elimina pesi inutili dal bagagliaio e dall'abitacolo, o elementi esterni che peggiorino l'aerodinamica. Non sostare con il motore acceso e non riscaldarlo prima di metterti in marcia. Se l'auto ha il computer di bordo, segui le indicazioni sul cambio marcia e controlla il consumo. Mantieni l'auto nelle migliori condizioni di manutenzione, secondo le istruzioni del costruttore. Alcuni comportamenti vanno invece evitati. Non affrontare in folle discese o tratti di percorso per risparmiare carburante. Non aiuta e riduce il controllo sul mezzo. Non spegnere il motore al semaforo nelle brevi soste in coda se l'auto non è equipaggiata con un sistema automatico che gestisce questa funzione.